In questa lezione parleremo delle equazioni con il valore assoluto. Intanto vediamo praticamente che cos'è questo valore assoluto. Quindi, il valore assoluto di un numero, il valore assoluto di più 3, è il valore del numero preso senza il segno. Quindi praticamente noi eliminiamo il segno davanti al 3 e risulta semplicemente il numero, quindi 3. Il valore assoluto quindi di un numero negativo, meno 3, anche questo è il numero preso senza il segno davanti, quindi 3. Ora, sappiamo che i numeri scritti senza segno sono da considerare tutti positivi, quindi un'altra definizione del valore assoluto è la seguente, quindi il valore assoluto è una funzione che fa diventare positivo qualsiasi numero che si trova al suo interno, quindi più 3 diventa più 3, e meno 3 diventerà più 3. E nel caso in cui i numeri sono positivi, il valore assoluto è una semplice parentesi, quindi da considerare come se fosse aperta tonda più 3. Nel caso in cui i numeri all'interno del valore assoluto sono negativi, il valore assoluto è da considerarsi come una parentesi con davanti il segno meno. Perché? Perché se io mettessi meno aperta tonda meno 3, Mettere il segno meno davanti alla parentesi fa cambiare di segno qualsiasi cosa c'è al suo interno. Quindi, meno meno 3 diventerà più 3. Quindi, quello che spaventa molti studenti, cioè questo valore assoluto, non è altro che una parentesi. Una semplicissima parentesi in cui, quando all'interno il numero è positivo, la parentesi è la classica tonda. Quando all'interno il numero è negativo, la parentesi ha bisogno di essere preceduta dal segno meno abbiamo visto quindi due espressioni vediamo queste due espressioni numeriche sotto forma di equazioni quindi vediamo delle equazioni semplici senza la x ad esempio il valore assoluto di più 3 uguale a meno 4 se abbiamo questa equazione potremmo subito togliere il valore assoluto ad esempio quindi il valore assoluto di più 3 togliamo il valore assoluto e togliamo il segno viene fuori 3 uguale meno 4 3 è uguale a meno 4? no quindi questa equazione avrà il risultato impossibile che corrisponde a non esiste x appartenente ai reali se ci andiamo a chiedere anche se il valore assoluto di meno 3 è uguale a 4 ad esempio il valore assoluto cosa farà? toglierà il segno davanti al 3 quindi rimarrà il 3 uguale a 4, anche questo è impossibile. No, impossibile. Non esiste x appartenente ai reali. In generale, quindi, se abbiamo soltanto dei numeri, il valore assoluto è abbastanza semplice. Ci permette di togliere il segno davanti al numero che sta all'interno e di ragionare poi successivamente se abbiamo due numeri uguali, a sinistra e a destra dell'uguale, o due numeri diversi. Nel caso in cui ci fosse la x, come dobbiamo procedere? Vediamo ad esempio. Valore assoluto di x uguale a meno 3. Nel caso in cui nella nostra equazione troviamo la x dobbiamo procedere in due modi quindi primo modo se fuori dal valore assoluto troviamo solo numeri l'equazione è molto semplice perché? come esempio nell'esempio precedente valore assoluto di x uguale meno 3 fuori dal valore assoluto all'esterno troviamo soltanto il meno 3 quindi prima di tutto ragioniamo il valore assoluto di x è una quantità sempre positiva da questo lato ci sarà sempre un numero positivo o al più lo 0 lo 0 è l'unico numero che con più o meno davanti rimane sempre uguale a 0 a destra abbiamo una quantità negativa allora ragioniamo un valore positivo può essere uguale a un valore negativo? no, impossibile come abbiamo visto in precedenza, il valore assoluto molto spesso risulta impossibile. Quindi quando è che risulterà impossibile? Quando all'esterno del valore assoluto, dall'altra parte dell'uguale, ci sarà un numero negativo. Io non partirò neanche e scriverò subito impossibile, cioè non esiste x appartenente ad r. Nel caso in cui invece al di fuori del valore assoluto abbiamo un numero, però questo numero è positivo, cosa andremo a fare? al di fuori del valore assoluto abbiamo soltanto un numero abbiamo detto che il valore assoluto è da considerare come una parentesi se quello che c'è dentro è positivo o una parentesi col segno meno se quello che c'è dentro è negativo allora per semplicità al posto di modificare questo valore assoluto con la parentesi e mettere un più o meno davanti alla x ragioneremo come segue mettiamo un più o meno davanti al 3 e togliamo questo valore assoluto cioè trasformiamo questa equazione in due equazioni un'equazione in cui x è uguale a più 3 e un'equazione in cui x è uguale a meno 3 cioè considero il valore assoluto come una parentesi solo che al posto di mettere il meno davanti alla parentesi lo trasporto dall'altra parte cambiando di segno tutte e due così ho Un'equazione in cui il valore assoluto non mi crea nessun problema, quindi lo penso in una singola parentesi, scrivo direttamente la x, sia di qua che di là, e il cambio del segno del valore assoluto me lo trasferisco al numero 3. Quindi avrò due casi in cui a sinistra la x sarà uguale a più 3 e a destra la x sarà uguale a meno 3. Ho trovato le due soluzioni, più 3 e meno 3. Allora, andiamo a verificare, se faccio il valore assoluto di più 3, togliendo il più e togliendo il valore assoluto cosa ottengo? 3 valore assoluto di meno 3 tolgo il assoluto e tolgo il segno ottengo 3 quindi una molto semplice, molto semplice vediamo un altro esempio un po' più complicato in apparenza l'esempio esempio 3 valore assoluto di x più 1 uguale 2 allora cosa faccio? fuori dal valore assoluto noto che abbiamo soltanto dei numeri quindi 3 e 2 Dividiamo ambo i membri per 3, in maniera tale da spostare tutti i numeri dall'altra parte dell'uguale e avremo valore assoluto di x più 1 uguale a 2 terzi. Come in precedenza, al di fuori del valore assoluto abbiamo un solo numero dall'altra parte dell'uguale. Allora, al posto di ragionare troppo sul valore assoluto, elimino questo valore assoluto con semplicità utilizzando due equazioni. Quindi, nella prima x più 1 lo paragono a più 2 terzi nella seconda x più 1 lo paragono a meno 2 terzi quindi praticamente questo 2 terzi lo faccio diventare positivo e negativo e da una parte studio il positivo dall'altra parte studio il negativo quindi due equazioni molto semplici perché la prima x sarà uguale a 2 terzi meno 1 cioè 3 per 1 è 3, 2 meno 3 meno 1 terzo nella seconda x sarà uguale a meno 2 terzi meno 1 quindi 3 per 1 è 3 meno 2 meno 3 meno 5 terzi ho trovato le mie due soluzioni x uguale a meno 1 terzo x uguale a meno 5 terzi vediamo un altro esempio un po' più complicato in cui fuori dal valore assoluto compare sempre solo un numero quindi potremmo fare un esercizio del genere valore assoluto di 3 più valore assoluto di x più 1, chiusi valori assoluti uguale a 4. Guardiamo, vediamo due valori assoluti. Aiuto, questo esercizio sembra difficilissimo, ma no, perché? Al di fuori del valore assoluto più grande troviamo un solo numero. Proseguiamo come in precedenza, cioè, separiamo in due casi in cui il primo valore assoluto è considerarsi come una parentesi, facciamo finta, questa è una parentesi, quindi eliminiamo questa parentesi e avremo 3 più valore assoluto di x più 1 uguale da un lato studiamo il più 4 e dall'altro lato studeremo il meno 4 quindi a sinistra studiamo il più 4 e a destra 3 più valore assoluto di x più 1 uguale meno 4 adesso se notiamo al di fuori del valore assoluto che è rimasto, sia a sinistra che a destra, troviamo soltanto dei numeri. Quindi come precedenza, i numeri vanno mandati a destra dell'uguale, in tutte e due le equazioni. Quindi, valore assoluto di x più 1 uguale 4 meno 3, cioè valore assoluto di x più 1 uguale 1. Da questa parte, valore assoluto di x più 1 uguale meno 4 meno 3 farà meno 7. Quindi, come in precedenza, abbiamo il valore assoluto e al di fuori il valore assoluto un numero. Quindi, cosa facciamo? Dividiamo in due casi. Ogni caso va diviso in due. Quindi, in questo caso, studieremo più 1 da un lato e meno 1 dall'altro lato. Quindi, x più 1 uguale più 1 e x più 1 uguale meno 1. In questo caso, ci accordiamo che non ho un numero positivo, quindi non devo andare a studiarmi i due casi. x più 1 uguale più 7, x 1 x più 1 uguale a meno 7, perché? Perché il valore assoluto non potrà mai essere uguale a un valore negativo quindi positivo uguale negativo mai quindi in tutti e due i casi la risposta verrà impossibile proseguiamo con gli ultimi casi che ci rimangono x più 1 uguale a 1 semplifica x uguale a 0 x più 1 uguale meno 1 spostiamo l'1 dall'altra parte x uguale meno 2 queste sono le uniche soluzioni alla nostra equazione neanche se ci sono tantissimi valori assoluti uno dentro l'altro se al di fuori di ciascun valore assoluto troviamo dei, soli dei numeri possiamo procedere all'oltranza con questa tecnica quindi separare in due studiando da una parte il positivo e dall'altra parte il negativo nel caso 2 in cui fuori dal valore assoluto troviamo un'altra x o altri valori assoluti si può procedere con diverse tecniche. La tecnica principale è la seguente, quindi tecnica A. Vediamo un esempio. Fuori dal mio valore assoluto x più 1 trovo x uguale a 0, ad esempio. E non posso procedere come in precedenza. Perché? Perché se mandassi la x dall'altra parte dell'uguale, in certi casi questa potrebbe essere positiva, in altri casi questa potrebbe essere negativa. Allora sappiamo che il numero dall'altra parte dell'uguale, se è negativo, mi rende l'equazione impossibile. Essendo una variabile, questa variabile mi potrebbe far risultare l'equazione impossibile. Allora cosa facciamo? Una sorta di grafico del segno. Stavolta però nel grafico dei segni non studiamo un prodotto, ma studiamo quando quello che sta dentro il valore assoluto sia positivo o negativo. Quindi cosa andiamo a studiare? Se x più 1, quello che sta dentro il valore assoluto, è maggiore di 0. Ora, x più 1 è maggiore di 0 quando x è maggiore di meno 1. Quindi, meno 1. A destra di meno 1 il mio valore assoluto è positivo. A sinistra di meno 1 il mio valore assoluto è negativo. Quindi cosa ci ricordiamo? Che il valore assoluto, quando l'interno è negativo, si trasforma in una parentesi con davanti il segno meno. Il valore assoluto, quando è positivo, si trasforma in una parentesi, semplicissima, che possiamo eliminare, praticamente. Quindi cosa andiamo a fare? Nei casi in cui c'è un solo valore assoluto, possiamo dividere in due il nostro foglio, e studiarci la prima parte in cui x più 1, quello che sta dentro il vero assoluto, è positivo e la seconda parte in cui x più 1, cioè quello che sta dentro il vero assoluto, è negativo. Quindi per aggiungere anche lo 0 magari inseriamo questo maggiore o uguale di 0 nella prima parte. Quindi la soluzione della prima parte le x maggiore o uguale di meno 1 e la soluzione della seconda parte tutte le altre, cioè le x, minori di meno 1. Quindi abbiamo trovato queste due sezioni. Okay. in queste due sezioni cosa succede? nella sezione in cui quello che sta dentro è positivo come vediamo dal grafico il valore assoluto diventa una semplicissima parentesi cioè x più 1 più x uguale a 0 nella seconda parte quella in cui dentro il valore assoluto ho una quantità negativa il valore assoluto diventa una parentesi con davanti il segno meno x più 1 più x uguale a 0 perché diventa una parentesi con un segno meno? ricordiamoci se dentro una quantità negativa ricordiamoci che una variabile quindi a prima vista non sembra negativa ma in realtà lo è per farla diventare positiva ho bisogno di un cambio di segno e il cambio di segno verrà dato da questo meno davanti alla parentesi quindi risolviamo le singole equazioni dalla prima troviamo 2x più 1 uguale a 0 quindi x uguale meno un mezzo e dalla seconda meno x più x si semplifica e troveremo meno 1 uguale a 0. Quindi questa equazione meno 1 uguale a 0 è da porsi sì sotto forma di domanda, quindi meno 1 non sarà mai uguale a 0, quindi la domanda avrà risposta no e quindi risulterà impossibile. La prima equazione a sinistra, x uguale a meno mezzo, è da considerare nell'insieme delle soluzioni in cui x sono maggiore o uguali di meno 1. Questo meno un mezzo sta in questo x maggiore o uguale di meno 1. Siamo in meno 1, siamo a destra di meno 1. Qua c'è lo 0, e tra lo 0 e meno 1 c'è meno un mezzo. Perfetto, la nostra soluzione ricade nel nostro range, quindi a destra di meno 1. Vediamo quindi un esempio un po' più complesso. Utilizzando sempre questa tecnica, cioè ad esempio, il valore assoluto di x più 1 meno il valore assoluto di x più 2 uguale a 2 cosa andiamo a fare? abbiamo due valori assoluti stavolta quindi al di fuori di un valore assoluto non c'è solo un numero ma c'è una x o altri valori assoluti dobbiamo studiare i singoli valori assoluti con una sorta di grafico dei segni quindi studiamoci dov'è positivo x più 1 il primo valore assoluto e è dov'è positivo x più 2, cioè il secondo valore assoluto. E studieremo maggiore di 0. Il primo valore assoluto è positivo per x maggiore di meno 1. Il secondo valore assoluto è positivo per x maggiore di meno 2. Andiamo a vedere il nostro grafico di segni. Inseriamo il meno 2 e il meno 1. x maggiore di meno 1, nel primo caso, sono i valori positivi del primo valore assoluto a sinistra i negativi x maggiore di meno 2 a destra i positivi e a sinistra i negativi qui però non è un, un grafico dei segni in cui siamo abituati cioè non dobbiamo fare un prodotto dei segni dobbiamo semplicemente dividere il nostro foglio in queste aree quindi abbiamo prima area seconda area e terza area tre aree in cui divido il foglio la prima area in cui le x sono minori di meno 2 la seconda area in cui meno 2 minore possiamo mettere anche l'uguale non cambia niente minore uguale di x minore uguale di meno 1 però assicuriamoci che in una di queste aree ci sia l'uguale e la terza area meno 1 minore di x cosa succede in queste tre aree alla mia equazione? il primo valore assoluto che è la prima linea, nella prima area è negativo e il secondo valore assoluto, che è, la se che è la seconda linea, nella prima area è negativo. Cosa sappiamo? Che il valore assoluto, quando l'interno è negativo, si trasforma in una parentesi con davanti il segno meno. Quindi il primo valore assoluto si trasformerà in una parentesi con davanti il segno meno, meno x più 1. Il secondo valore assoluto si trasformerà in una parentesi con davanti il segno meno. Vediamo che Davanti a questo valore assoluto c'è un meno, quindi dovremo praticamente scrivere due parentesi. Ora, per evitare di complicare troppo la scrittura, facciamo questa moltiplicazione e notiamo che meno per meno fa più. Il secondo valore assoluto diventerà una parentesi con davanti il segno più. Nella seconda area, guardando il nostro grafico dei segni, il primo valore assoluto sarà negativo e il secondo sarà positivo, cioè il primo valore assoluto si trasforma in una parentesi con davanti il segno meno, x più 1. Il secondo valore assoluto si trasforma in una parentesi, semplicissimo. quindi meno x più 2 uguale a 2. Nella terza area, entrambi i valori assoluti sono positivi ed entrambi sono da pensare come delle parentesi. Parentesi x più 1 meno parentesi x più 2 uguale a 2. Ora, in ogni singola area dobbiamo trovare delle soluzioni, quindi delle equazioni, Dobbiamo controllare alla fine che queste soluzioni sono compatibili con l'area in cui siamo, cioè la soluzione deve ricadere dentro quest'area, quindi dentro questo reggio. Vediamo le soluzioni di questa equazione, quindi meno x meno 1 più x più 2 uguale a 2. x e x si semplificano meno 1 più 2 fa 1 1 uguale 2 quando non troviamo più la x è da porre una domanda 1 è uguale a 2? no quindi impossibile come notiamo con i valori assoluti gran parte delle soluzioni saranno impossibili vediamo nell'area centrale quindi avremo meno x meno 1 meno x meno 2 uguale a 2 meno x meno x fa meno 2x meno 1 meno 2 fa meno 3 meno 3 lo portiamo dall'altra parte e diventa più 3 2 più 3 quindi avremo meno 2x uguale 5 segue x uguale meno 5 mezzi e ci chiediamo questo meno 5 mezzi rientra nel range meno 2 minore uguale di x minore uguale di 1 quindi abbiamo meno 2 meno 1 al di fuori sono le aree a sinistra e a destra quindi cancelliamo le aree a sinistra e a destra che non esistono la soluzione sarà meno 5 mezzi 5 mezzi è più grande di 2 quindi questo meno 5 mezzi che va a sinistra di 2 ricade in un'area che non esiste dovrebbe ricadere nell'area sinistra ma ricade in quella centrale cioè impossibile vediamo l'ultima area e speriamo che alla fin fine risulterà possibile. Risolviamo x più 1 meno x meno 2 uguale 2. x meno x si semplificano, più 1 meno 2 fa meno 1 uguale 2. Quando non trovo più la x ci poniamo la solita domanda, meno 1 uguale 2 no, anche in questo caso risulterà impossibile come notiamo, incollando le singole soluzioni sarà sempre possibile, la soluzione finale sarà impossibile non troveremo nessun valore per cui la sottrazione darà 2 vediamo una seconda tecnica per risolvere queste equazioni quindi, quando troviamo due valori assoluti se io ho due valori assoluti, ad esempio l'asoluto di x più 2 meno assoluto di x meno 3 uguale a 0 cosa possiamo fare? Posso portare il secondo valore assoluto che è negativo dall'altra parte dell'uguale per farlo diventare positivo. Quindi, valore assoluto di x più 2 uguale valore assoluto di x meno 3. Ora se ho una equazione in cui a sinistra e a destra abbiamo due quantità positive o uguale a 0, possiamo elevare al quadrato ambo i membri. Quindi possiamo elevare al quadrato ambo i membri solamente quando sia a sinistra che a destra trovo quantità strettamente positive o uguale a 0 quindi cosa succede? elevando al quadrato un due membri e si elimina questo valore assoluto quindi avremo un valore assoluto che diventa una parentesi alla seconda a sinistra e un valore assoluto che diventa una parentesi alla seconda a destra Risolviamo il quadrati dei binomi quindi x alla seconda più 4x più 4 sarà uguale x alla seconda meno 6x 9. In questo caso le x di secondo grado si semplificheranno e otterremo una sola equazione. Quindi portando le x da un lato e i numeri dall'altro la risolveremo. 4x più 6x uguale 9 meno 4. 4x più 6x fa 10x, 9 meno 4, 5. Quindi dividendo per 10 troveremo che x sarà uguale a un mezzo Vediamo adesso la tecnica C da utilizzare anche questa nel caso in cui abbiamo due valori assoluti cosa possiamo fare? possiamo portare come al solito il valore assoluto negativo dall'altra parte dell'uguale per ottenere ambo i membri positivi, quindi il valore assoluto di x più 2 uguale valore assoluto di x meno 3 quando ambo i membri di un'equazione sono positivi possiamo applicare la tecnica A cioè, perché non abbiamo più applicato la tecnica A? Perché al di fuori del valore assoluto c'era una x c'era qualcosa che poteva diventare negativa. Ma adesso, dall'altra parte dell'uguale, a destra, abbiamo qualcosa che è sempre positivo o nullo. Allora, la nostra tecnica A, in cosa consisteva? Nel dividere la nostra equazione in cui nel valore assoluto a sinistra consideriamo la singola parentesi, quindi x più 2, nel numero che c'era a destra, quindi consideriamo il valore assoluto come un numero a destra, da un lato consideriamo il positivo, quindi, e dall'altro consideriamo il negativo. x più 2 sarà da considerare come meno x meno 3. Quindi, cosa ci permette di fare? Avere tanti valori assoluti, considerare quello che c'è dentro assoluto come un numero, quindi riutilizzare la tecnica A con i singoli valori assoluti, sicuramente uno di queste due ci risulterà impossibile. Vediamo, a sinistra avremo x più 2 uguale x meno 3, le x si semplificano, 2 uguale meno 3, 2 non è mai uguale meno 3, impossibile. Quindi la sinistra si elimina, quella a destra la continuiamo, quindi x più 2 uguale meno x più 3, meno x lo porto a sinistra, x più x uguale 3 meno 2, x più x fa 2x, 3 meno 2 fa 1, divido per 2, divido per 2, ottengo la soluzione vista in precedenza, x uguale 1 mezzo. Ora, è indifferente applicare questa tecnica c o la tecnica b, cioè elevare al quadrato, ambi i membri, però è più veloce la tecnica c perché non dobbiamo elevare al quadrato, quindi non, non dovremo poi avere eh, un'equazione di secondo grado magari quindi da poter scomporre per poi studiare l'uguaglianza, e siamo attenti che questa tecnica BLC si può utilizzare solamente se a sinistra e a destra troviamo quantità strettamente positive.